Salve gente, qui il vostro Palmerone98 che vi dà il benvenuto in questo nuovo video. Avete mai pensato a quanti personaggi in Dragon Ball sono stati presentati come esseri potentissimi, ma alla fine hanno dimostrato di saper fare ben poco? Ebbene, signore e signori, vi presento la mia personalissima top 6 sui personaggi più sopravvalutati di Dragon Ball. Iniziamo! Numero 6 Frost Essendo la controparte di Freezer del sesto universo ed essendo riuscito anche a mettere in difficoltà Goku addirittura con la sua terza forma, Frost aveva mostrato al torneo di Ciampa delle doti simili, se non superiori, a quelle di Freezer post allenamento. Si era quindi predisposto come personaggio dai grandi poteri e dalle incredibili doti. Ma così non è stato. Non è riuscito a disputare un ottimo scontro contro Goku Super Saiyan, probabilmente trattenuto, ha avuto grandi difficoltà perfino con piccolo ed è stato malmenato da Vegeta con sole poche mosse Per non parlare del fatto di come Freezer si sia preso gioco di lui al torneo del potere Tralasciando la questione del lago avvelenato Non penso che avrebbe avuto grandi possibilità contro personaggi del calibro di Gohan Supremo o Majin Buu Soprattutto quest'ultimo che è immune ad ogni tipo di veleno È stato davvero, davvero sopravvalutato a mio avviso Numero 5 Pai Quan Tralasciando la questione del personaggio canonico e non Pai Quan è stato presentato come un combattente incredibile In grado di stendere con due colpi personaggi del calibro di Cell, Freezer e Recold Un guerriero incredibile voi direte Beh Non tanto al torneo delle quattro galassie è stato sconfitto da un Goku Super Saiyan che è perfino più debole di un cell perfetto, e durante la piccola visita di Majin Buu nell'aldilà è stato malmenato di brutto da quest'ultimo, senza riuscire a fare assolutamente nulla. Cioè, perfino Vegeta è riuscito a fare qualcosa contro il Demone Rosa durante la battaglia sul mondo dei Kaioshin, e Paikwan in teoria dovrebbe avere una forza simile a quella del Principe dei Saiyan. Numero 4 Dr. Gero e C-19 questi due personaggi ci sono stati presentati come potentissimi androidi che in futuro avrebbero ucciso tutti i guerrieri Z, ecco, nonostante l'aspetto abbastanza buffo, devo dire, i due inizialmente sono riusciti a sconfiggere Goku trasformato in Super Saiyan, ma questo perché aveva una malattia al cuore che gli impediva di dare il massimo e che lo indeboliva parecchio. Poi, come abbiamo potuto vedere, entrambi gli androidi sono stati sconfitti con facilità da Vegeta e Piccolo, e quest'ultimo dubito che allora possedesse una forza che si avvicinasse a quella di un Super Saiyan, o meglio, prima che si fondesse con Kami. Ok, è vero che successivamente venne smentito il fatto che fossero loro gli androidi che distrussero quasi tutto il pianeta Terra nel futuro, ma non possiamo certo negare che entrambi i due robot siano stati sopravvalutati un po' troppo. Numero 3 Babidi. Ok, ok. Ammetto che questo nanerottolo ha dimostrato di possedere doti magiche strabilianti. Cito il controllo mentale e potenziamento sui malvagi, per esempio. Ma per il resto, nulla. È stato descritto da Kaioshin e Kibit Come un mago potentissimo Dai poteri incredibili e pericolosi Peccato solo che non sia in grado Di controllare guerrieri malvagi Dall'elevato orgoglio come Vegeta O competere contro guerrieri del calibro Di piccolo dal quale il mago Si è fatto quasi ammazzare Cosa avrebbe mai potuto fare a questo punto Contro guerrieri dal cuore puro come Gohan E Goku? Certo che Shin ha proprio Sopravvalutato le sue capacità E io invece ho sopravvalutato le sue capacità Intuitive, del resto non è riuscirà a comprendere quanto Majin Buu fosse pericoloso, a differenza di suo padre, che in questo è stato molto più saggio, ed ha perfettamente capito che sbraitare e minacciare il demone lo avrebbe condotto a una fine spiacevole, come è successo al figlio. Numero 2 Yaozzi Compagno amico di Tenshinhan e secondo miglior guerriero della scuola della gru, rivale della scuola della tartaruga, questo personaggio ci è parso come un avversario pericoloso da affrontare, soprattutto per i suoi poteri telecinetici e le tecniche letali come l'Honda Dodompa. Nel ventiquattresimo torneo Tenkaishi ha disputato inizialmente un bel incontro contro Krillin, finché non venne sconfitto da quest'ultimo con un trucchetto per bambini. E da lì in poi tutto in discesa per il Mimo È stato fatto fuori dal grande mago piccolo senza fare assolutamente nulla si è inutilmente fatto saltare in aria contro nappa con tanto di esplosione rosa aggiungerei e poi niente basta non ha più recitato un ruolo importante certo che per essere il secondo guerriero più forte della gru dovevano esserci delle vere e proprie schiappe in quella scuola e numero 1 kaioshini superiore il personaggio più sopravvalutato di tutta la serie di Dragon Ball, in assoluto Tutto quell'alone di mistero intorno a questa figura Il rabbrividire di Piccolo Il fatto di possedere una forza in grado di uccidere Freezer con un colpo solo Tutto questo mandato all'aria in sole... Poche puntate Lui che dovrebbe essere la divinità Cario più importante Che dovrebbe sorvegliare l'universo Mantenere l'equilibrio insieme al dio della distruzione Si è dimostrato debole Ignorante e incapace di sapere adempiere al suo dovere Ricordiamo che è anche a causa sua Se Majin Buu si è risvegliato È a causa sua se il suo universo Ha il mortal level più basso di tutto il multiverso Dopo il nono È a causa sua se nel suo universo ci sono solo 28 pianeti con forme di Vita, la divinità più autorevole dell'universo Ma fatemi il favore Non è nemmeno in grado di gestire esseri del calibro di Darbura Figuriamoci esseri come Cell che sono immensamente più forti Bene gente, qui finisce il video Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate Mettete un bel mi piace se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti Date un'occhiata ai vari social che trovate in descrizione E noi ci rivediamo con un nuovo video Arrivederci!